Sono passati circa otto mesi dall'intervento applicazione protesi peninia, eh? mm, operazione eseguita dal dottor Antonini nel giugno del 2018. Mm, a questo punto devo dire che mi sento bene. Sì, sono contento dell'operazione perché non vedevo altra uscita. A un certo punto ero ridotto, sì, usavo il vacuum, va bene, il vacuum mi permetteva di avere lezioni, però diciamo che usare questo aggeggio, questo strumento, anche per uno di carattere forte come me, non è una passeggiata psicologica leggera e tantomeno la donna trova strano, molto strano l'uso di questo aggeggio. Per cui penso che la protesi peninia, ovvia, la tricomponente, eh, sia una risoluzione definitiva. Per quanto riguarda il piacere e la durata, eh, adesso è come, è come quando ero giovane, cioè è uguale, è, è come prima, assolutamente, anzi... Una volta eretto sicuramente il pene è duro, il fatto primario dalla mia esperienza e io l'ho subito in maniera minore perché ho ottenuto un certo esercizio del membro, è che dopo qualsiasi operazione il membro tende a, re, a rimpiccolirci, a accorciarsi, perciò il mio consiglio è che dopo qualsiasi intervento se volete applicare la protesi Penigna dal dottor Antonini, andarci massimo nell'arco dei 3-6 mesi conseguenti a un altro, al, al precedente intervento, non aspettare anni, questo per non perdere l'elasticità del pene, avendo saputo quello che so adesso starei sicuramente nelle mani di Antonini dopo massimo 3 mesi.